zombie apocalypse buongiorno a tutte e a tutte ragazze come state? spero bene allora io sto già cominciando a truccarmi perché poi <coughs> se non si può troppo tardi e niente E nel frattempo mi sto dando già una bella toccatina Questa me è storta. Boh. Ok Blush, ho preso quella della Rimmel il bronzer, adesso prendo questo della Rimmel eh, maxi blush, che te, mi trovo bene sia col bronzer che col blush sono e due aspettate un attimo che mi devo aprire questo qui faccio poter che ne faccio così se non ce n'è troppo, non va bene, mi un pagliaccio. Mm, bene, mi piace molto sto blush, È veramente molto molto carino. Me ne sto pure a poco, dopo poco. Ops, aspettate un secondo che vado qua un altro pennello sempre che non mi faccio cadere ops ho messo troppo ok adesso con l'altro pennello della bronzer faccio così ok se mi riesce no non mi riesce pazienza e ne vado a prendere un po' di qua ok così sono un po' più effetto salute anche se tante salute non ce ne però vabbè tagli e intanto mi ho fatto le sopracciglia mi ho fatto un po' le ho tolte le occhiaie e, e niente questo è il mio make up di stamattina per stare in casa e basta e niente ragazzi questo è tutto mi è caduto tutto aspettatelo qui mi cade sempre di tutto vabbè niente e che dirvi ragazzi mia questo era il mio look di stamattina nulla di speciale non ho messo mascara perché tanto sto sempre con le voci negli occhi col collirio, però questo può essere un trucco tanto per essere più comoda in casa e non dovrei fare troppo col make up ok Oops. E niente, eh, avete visto il titolo lì perché la batteria si sta scaricando comunque Nulla ragazzi, questo era tutto eh, Buon proseguimento a tutti di, di questa mattina E eh, niente, spero che questo video trucco vi sia piaciuto Se è così lasciate un bel like di supporto, un commentino e attivate la campanella Qualora voi decidiate di iscrivervi al mio canale Ciao ragazzi Buona mattinata a tutte, ciao ciao ciao! Ah, a proposito, eh, ci tenevo a dire che eh, se volete seguirmi su Instagram e su TikTok, perché non sono sempre attiva ma ci sono, tranquille, ciao, a presto! Zombie apocalypse.